Milano, capitale della moda Fashion Week 2022, sfilata del direttore artistico Steven Torrisi, Alviero Martini e Nino Lettieri. Ciao presidente, insieme a me. Grande Steven Division. Grande Steven, bravo! Bravo Steven! Steven, è andata benissimo, emozioni a caldo proprio, è finita da pochi minuti. Il maestro qui è il maestro Piero Martini. Al vero Eccoci qua. Da poco è finita. Che emozione! Wow. Come è andata? Ed per noi è andata benissimo, che stavamo lì, voi le vostre sensazioni. È andata benissimo come sempre: uh, Adrenalina mille per cui quando sei lì non ti accorgi di come va, però sai che va bene perché ce la metti tutta. E Steven invece, che tu, io in tutte le sfilate che ho partecipato, non ti ho mai visto proprio prendere gli applausi. Tu sei sempre schivo. Stasera sì. È stata un'imposizione della, della mia padrona di casa, ha detto che era giusto farlo e l'abbiamo fatto. Vabbè. Sei felice, Steven? Ti vedo emozionato. Abbiamo, abbiamo finito alle sette e mezza, perciò va benissimo per me. Siamo in orario e per me è, stato, per me è uno spettacolo. Complimenti davvero bravi, complimenti Anviero, bellissimo, grazie. complimenti Steven. Avete chiuso questa Fashion Week proprio nel, nel migliore dei modi. Grazie mille, grazie, grazie, grazie. Maestro, questa sfilata è da poco finita, è stato un successo. Abbiamo visto delle creazioni davvero innovative. Come è andata? Ma, direi che è andata molto bene perché la Fashion Week di Milano è quella che io preferisco a quella di New York dove in alcuni, in alcuni casi sono, sono richiesto e poi voglio dire Milano è sempre una Milano da bere perché hai ripreso tutto la moda, il cinema, il teatro e poi questo, in questa occasione non potevo rifiutare perché Steven Torrisi è un mio carissimo amico che è sempre così carino ad invitarci, ad ospitarci questa città che veramente merita, merita di essere ancora di più eh, resa, resa, famosa in tutto il mondo. Io penso Manuela da poco è finita la sfilata dove tu hai presentato il tuo nuovo brand abbiamo visto proprio emozionatissima come tu l'hai definita un secondo figlio è vero è vero quando un progetto lo puli proprio dalla nascita dalla scelta di ogni piccolo dettaglio eh, fino alla vendita eh, si considera veramente un figlio per me, Perlomeno per me è così è una nuova esperienza eh, è piaciuta tantissimo l'idea di eh, creare qualcosa di parallelo nella mia vita lavorativa eh, senza mai lasciare il mio lavoro di attrice, quello per carità, però Um, ho una, un, un secondo lavoro, chiamiamolo così, una seconda passione, e visto che comunque il mondo dell'estetica, della bellezza è sempre, sempre appartenuto al mio al mondo, e quindi per me è, è bello rappresentarlo e, e, e starci dentro con tutta me stessa, perché perché è stato tutto scelto da me. Il nome del brand Unam, che è il diminutivo come ti chiamano i tuoi amici Manu, che poi significa anche Unica, come ti è venuta questa idea? Ha una doppia valenza, eh? cioè ha un doppio significato perché manual incontrare, in più in latino significa unica. Io abbiamo fatto tante prove per, per trovare il logo del mio brand, quale potesse essere, non doveva essere scontato, non doveva essere banale, non doveva essere eh, classico, doveva essere particolare, unico e quando me l'hanno proposto fra i vari loghi sono impazzito tutto è questo per questo un colpo di fulmine lo sono sentito proprio mio, mi rappresenta lui e dalla bellissima Milano, da questo meraviglioso Duomo questa Fashion Week 2022 si è conclusa il vostro Cesare Deserto auguro a tutti quanti voi un buon proseguimento di serata